Salve a tutti amici miei benvenuti di questo nuovo video, oggi faremo il tour della mia stanza quindi non prendiamoci in chiacchiera e partiamo con il video Prima di partire con il video ricorda di iscriverti al canale, attivare la campanella con tutte le notifiche lasciare like e commentare, grazie per il supporto Partiamo con questa zona della mia stanza, dicevo chi conosce e eh, vede i miei video nel canale ben o male già la conosce perché è qui che registro i miei video magari eh, può interessare maggiormente a chi invece in realtà la prima volta entra nel canale e vede questo video allora, in questa zona troviamo il cavalletto, con tela, i colori eh, io so che io e che è periodicamente esposto più lì per poter dipingere. Poi, le mie foto di un viaggio fatto in Messico un bel po' di anni fa, eh, che ci tornero di volentieri, anche oggi si potesse, economicamente, eh, è, un uh, è un po' difficile scegliere qual è stato il momento più bello perché eh, sono stati tutti i momenti bellissimi. Uh, questa è la cosa forse più simpatica Però è un po' difficile dire quale è la più bella E quale è stato il momento più bello È stato un viaggio bellissimo a prescindere Poi vediamo questa zona qui Dove ci sono alcuni gadget e custom Infatti c'è il video di questa custom di Spider-Man Questo è un... Easter egg del bellissimo. canale <ride> Poi alcuni gadget di Hulk Dead che è eh, la mia serie preferita altri Lego DVD o meglio CD di Spider-Man di Spider-Man per il gameplay altri custom questi sono DVD sculture per pastori e altri vecchi eh, film di, di, di Michael Jackson Ok. passiamo alla seconda zona quella di registrazione Seconda zona, partiamo da questa qui. Abbiamo un appendiabiti. Per l'occasione ho attaccato questa qui. Una maschera che ho usato per il video, horror, usato per il video e uso per il video horror. Ecco. Poi, questo oggetto d'arte che non ho completamente dipinto. dipingere. Prende questo noto di vinto di piacere con l'oggetto. Questo scheletro fluorescente che ha lasciato mio fratello quando è ancora avvitato qua con me. Perché è sposato, andato via. E poi qua abbiamo i miei abbiamo alcuni dei miei quadri, perché realtà sono peggio della casa. Um, alcuni sono presenti anche nel canale, infatti mi ricordo che c'è l'idea della serena. E in più, questo qua è l'ultimo video uscito il radio play button. Poi anche qui registro questo qui, eh, gli screen art, i um, dipinti, anche la scultura, il disegno e poi che viene tutta la magia del canale dove montiamo il video, eh, ah, poi più cos'è arrivato dopo, la PS4, eh, Sky, <sussurra> poi c'è il PC e tutto l'occorrente per, per gli speed art, i disegni, fogli, in quella scatola c'è i penerelli, i pastelli, che i patteni, le cartellini e tutto quello che serve con i disegni. Partiamo con la terza zona. Terza zona, zona comfort. Questa zona qua si vede puntualmente anche nei video, quindi già la conoscete. Qui abbiamo un ilmo di che sta riproducendo, che devo comunque completare. Si stacca anche questo grazie a dei magneti. Allora, poi dicendo, zona molto importante, questa qua. Che qui è dove praticamente nascono le copertine, 90 no, le copertine. Del tutto. Uh, è molto importante anche che qua stiamo cercando di montare il green screen, l'unica cosa che ci complica un po' con questa situazione qua è proprio la posizione del letto non c'è niente però comunque troveremo il sistema per poterlo fare perché secondo me il green screen nel canale è molto importante detto questo passiamo all'altra zona penultima zona questa qua allora partiamo da questo regalino qui che era la spada di miscioli poi anche questa zona qua è molto importante per un, un motivo ben preciso Scatola PS4, praticamente il tre piedi per il ripreso del di... video Io sono il l'unico youtuber che c'è cioè come tre piedi per la telecamera La scatola PS4 Ok, uh, alcune figure, fumetti dell'unlog, questi poveri sono storici che ricordano i vecchi tempi della scuola Alcune cose che mi hanno regalato anche, queste qua per esempio um, il mio iPhone, vecchi CD, CD MC, sono MC. Sì, MC di Pino Daniele. Uh, colori. Poi, questa zona qua ora è molto importante perché uh, all'improvviso è messa una cosa. Questi qua mi ricordavo bene di averli, colori che, che Un hai. giorno avrò io, ma anche no. Speriamo di <ride> no. Allora, se ne spogliamo un paio così. Ah, questi qua sono importanti, però per quale ragione? A parte che sono card di Avengers e queste qua praticamente me le ha regalate un amico uh, italo-americano perché era il papà americano e la mamma italiana che stava visto da con me e praticamente me le ha regalate sì. forte eh allora detto questo ancora più simpatico che cosa è successo che è spuntata questa qui e ci siamo chiesti ma dentro <ride> poi vedremo po'? <ride> ok eh, ancora più in basso libri di storia dell'arte perché ovviamente è frigo di dare d'arte questo pure un giorno vediamo cosa c'è io lo so bene poi vediamo cosa c'è il io lo so eh, e sotto altre cose per dipingere eh, barattoli, acquaraggio o l'unicolta per dipingere tutte le cose che stavano per dipingere ok e quindi passiamo all'ultima zona Ultima zona, balcone, come ho detto un po' della fresca finalmente. Uh, spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre lasciate like, commentate e condividete. Al prossimo video!